La più vasta community online di viaggiatori al mondo, presente in oltre 100.000 città, sempre dei divani letteralmente, però nella pratica vuol dire essere ospitato e ospitare tramite un sistema praticamente virtuale che collega milioni di persone. Le persone sono molto scettiche riguardo a questi tipi di piattaforma, è sicura che noi possiamo proteggerci soprattutto da piacevoli sorprese noi siamo ospitati direttamente a casa delle persone di questa community con le quali entriamo in contatto io ospito alle condizioni a cui ospederei diciamo, un amico e quindi in pratica a queste condizioni ospito anche persone estranee che diventeranno poi mie amiche tramite il corso non è un servizio commerciale è un servizio che si fa tra le persone per conoscersi e scambiare una cultura e un'esperienza quindi com'è che si fanno a scegliere poi queste persone all'interno della comunità? ognuno un po' come facebook, questo è un social network e anche se funziona in modo diverso um, ognuno ha un suo profilo quindi tu visita il profilo della persona che ti ha chiesto ospitalità appunto dalle recensioni un po' come Facebook diciamo un sistema di interazione qui ci sono queste referenze cioè ogni persona che è ospita o ospitata può lasciare una referenza positiva o negativa o anche neutra, la maggior parte dei casi questa diciamo è la, è la filosofia sono positive allora al Capser ci sono molti profili falsi, però in genere hanno poche referenze referenze molto un po' strane che si vede qui, la cosa importante è che bisogna leggere bene con attenzione tutto perché il profilo specifica chi sei, di che cosa, uh, cosa vuoi fare, come puoi ospitare, quali sono le tue condizioni, eccetera. Quindi è importante diciamo, leggerlo bene. Inoltre ho visto che c'è anche una modalità di verifica. La verifica in pratica è una verifica del, dell'indirizzo, facendo una, una donazione minima, attualmente mi sembra che monti uh, a 10 dollari. Facendo questa donazione minima, comunicando il proprio indirizzo, ci manda una cartolina con un codice di verifica. Una cioè, volta ricevuta la cartolina noi inseriamo il codice di verifica, il nostro indirizzo di verificato. Quindi vuol dire che effettivamente mandando una cartolina a quell'indirizzo, quella persona ha ricevuto quella cartolina e la verifica molto semplice. Parliamo a livello di cifra anche su bassa strada di più meno le cifre di persone che ospitano un milione diciamo di membri attualmente però sulle, sulle statistiche diciamo così attive attualmente non abbiamo dei delle... dati ma praticamente negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale stato soprattutto sul volontariato che noi come gruppo non abbiamo nessun finanziamento facendo la tua esperienza parte di organizzatore anche da persona che è stato ospitato io ho praticato il diciamo, parse io soprattutto sono queste persone che ospitavano più o meno a tutti i continenti e l'ospitalità media in genere, per dare anche un'idea di quello che si parlava prima, sono più o meno su due o tre giorni. Ho ospitato anche una ragazza diciamo, che è stata passata per 15 giorni. Per... Invece di viaggi all'estero? Viaggio all'estero, ho fatto un viaggio diciamo, in Brasile, nel quale soprattutto ho praticato il couch surfing sono stato 40 giorni e ho girato per diversi diciamo così, divani. Sì, sì, ho surfato diversi divani come si dice Gergo. Ovviamente si trovano le condizioni più diverse anche perché se si vuole viaggiare la... per il mondo bisogna pensare che le condizioni abitative non sono le stesse in tutto il mondo. In Brasile sono stato ospitato anche in case che non erano proprio simili sì, occidentali di casa però anche in case normalissime come quelle nostre io non ho mai avuto diciamo, delle situazioni di difficoltà e tutte le persone che mi hanno ospitato sono state di una gentilezza estrema. quindi sento di poter dire che tanto quelli che ho ospitato che quelli che mi hanno ospitato ho avuto, ricevuto avuto e ho dato veramente tanto e quello che si ha soprattutto è un'esperienza umana cioè tu sei insieme ad altri e condividi un'esperienza si cucina insieme si parla di vita come sono i giovani da te in Brasile si parla come erano gli anni della si dittatura in si interagisce si, si, si scambiano diciamo esperienze veramente importanti In generale l'ultima domanda che ti volevo dire, ma comunque tu hai già delineato un quadro abbastanza completo come questa uh, filosofia che si è tradotta in una piattaforma per chi non insomma come può aiutare le persone a scardinarsi da certe logiche un sì. po' più individualistiche ma questo, cioè, è il punto di inizio di tutto, cioè perché si inizia a fare questo? Non è una logica di uh, do out des, quindi ti do qualcosa e tu mi dai qualcosa ma è una logica che parte dal, dal piacere di conoscere altre culture dallo scambio culturale e quindi su questi, questi valori noi siamo partiti abbiamo creato, abbiamo attualmente anche il gruppo a Napoli noi ci incontriamo e facciamo eventi per creare momenti di scambio culturale per abbattere i pregiudizi e le nostre attività non sono solo citate sul TAPSF ma toccano vari argomenti il mio invito praticamente va per le persone pure che vogliono avvicinarsi a questa cosa di partecipare ai nostri meeting che facciamo generalmente su base settimanale conoscerci, parlare con noi e capire e fare, perché e stare in empatia insomma stare in empatia così noi sembra che facciamo il diciamo, servizio di divano, però. Nella pratica quello che vogliamo fare maggiormente è proprio una rivoluzione culturale, cioè riuscire a portare alle persone eh, il, diciamo così, il messaggio che anche un mondo diverso è possibile se noi apriamo le nostre porte agli altri, possiamo sfidarci, conoscerci. Io non ho nulla più da dire, hai delineato già tutto nella maniera più efficiente possibile, secondo me sì. Ti ringrazio e condivideremo questa bellissima esperienza anche con i ragazzi di CouchServe. Grazie, grazie. Grazie proprio tutti a tutti. Te ringrazio.